Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questa parte affronteremo gli altri rivali di Ash, quelli che non sono i rivali principali come Gary, Paul, Howe, Iridio, eccetera, eccetera, ma quelli un po' più secondari. Iniziamo quindi a cercare qui a Verminion City, quindi ad Aranciopoli, il rivale che Ash sfidò alla Lega Pokémon, ovvero Richie. Vediamo se lo troviamo, eh. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Sei tu? No, non sei tu. Lasciami andare, grazie. Vediamo se è qui. Magari. Eh, dovrebbe essere forse questo allora. Sei tu ricci? Ok, sì, è lui. Ha detto di di che vuole una battaglia divertente e leale. Ma nel campo zippo. Noi abbiamo Heracross, non la scelta migliore. Ma va bene comunque con Earthquake Ecco fatto Poi Rose eh, Chi sarà Rose? Rose tecnicamente dovrebbe essere io Cognomando Greninja Ice Beam Ecco fatto Poi vediamo un po' chi manda Intanto Greninja si evolve. Uh, Sparky, quindi Pikachu. Contro Pikachu mando Donphan. E andiamo di Earthquake. Poi... Cruise. Cruise dovrebbe essere Pupitar, quindi io mando Sceptile. Leaf Blade, Ottimo. Poi Happy. Allora Happy dovrebbe essere Butterfree se non sbaglio. Quindi mandiamo Greninja. E andiamo di Ice Beam. Perfetto, Ricci è stato sconfitto. Che grande battaglia, fantastico. Il prossimo eh, rivale è alla Lega Pokémon, quindi andiamo qui all'Indico Plateau. E si tratta di Harrison. Quindi cerchiamolo qui dentro. Sei tu? Sì, ok. Sfidiamo Harrison di nuovo. Che manda in campo okay, Checreon? Il nostro Heracross gli farà parecchio male con Zuffa. Poi oh, Platzichen cambia Pokémon contro Plaziche e mandiamo Greninja. Allora surf. E Greninja sì, Mega Evolve. Più o meno, una sorta di mega evoluzione. Houndoom, lasciamo Greninja. Poi Sneasel cambiamo di nuovo e mandiamo invece Heracross. Vai di close combat. Ed infine Hypno contro Hypno. Lascerei Heracross. Lascerei Heracross fare una bella mega evoluzione del Trot Shop. Anzi, di Pin Miss, è meglio ancora. Vediamo in quanti tick li cioè In un tick... Vabbè, colpo critico, ok. Però in un tick abbiamo ucciso Hypno. Va bene. Ed infine Steelix. Lasciamo Heracross. E andiamo di Close Combat. è rimasto con un HP, ah no, che è stardi, perfetto, e poi un bel Heartquake. Perfetto, ho battuto anche a Harrison, quindi possiamo andare alla prossima nostra destinazione, ovvero andare a Pallet Town, Prendere il teletrasporto ed andare ad Owen, direttamente ad Owen, qua. E da possiamo andare, cioè, e ad Owen, possiamo andare a Verdantuf City. Vediamo se la becco, qual è? Allora, For Laverage Fallabor, Verdantuf, eccola qua. se la, la tizza, oh, è vero, questa non ci fa entrare, però ci cura comunque pokémon allora vediamo un po' dove si trova il nostro altro rivale, potrebbe essere questo? sì, esatto questo è Morrison. che va nel campo Metang allora Close Combat Ah peccato Meteor Mesh non ci ha fatto molto Andiamo ancora di. anzi andiamo di pin missile Ah è vero no. Ah, no. ok non è che non ha effetto No no l'ha proprio mancato Ok Perfetto poi Glygar Greninja tutto tuo Andiamo di surf Perfetto, poi Swampert, contro Swampert invece mandiamo Subtile E Leaf Blade Perfetto, E infine Growlit, allora, odio oh infine no, ne mancano ancora un po' di Pokémon Però contro Growlit... E Earthquake poi Styrix, lasciamo Donphan e andiamo di Earthquake di nuovo. Fossa, ok, ti prenderai un bel Earthquake in faccia. <ride> Perfetto, livello 66 per Donfan e infine Giraffarig. Contro Giraffarig invece, manderei. Manderei, Grenin, anzi Cross Trashop E abbiamo distrutto anche il buon Morrison Il prossimo invece è a Mobile City, sempre a Dohen Quindi curiamoci un attimo qui i Pokémon E andiamo a cercare Mobile City e' qui, perfetto, proprio qui vicino. E sfidiamo Tyson. Perfetto. Vediamo un po' chi manda. Meo. Bene. Un inizio molto facile per il nostro Heracross. Perfetto, poi Metagross. Contro Metagross invece userei fan e andiamo di Earthquake, ui per raggio, ci ha fatto così male perché agisce sulla nostra difesa speciale, che non è altissima, Septile contro Saptile invece andrei a mia volta di Saptile. E andrei di Mega Evoluzione Excessor. Uh, eravamo quasi one shottati. Poi Hariyama contro Hariyama. Tipo lotta. Andrei di Graninja. E Extra senso di nuovo. Extra senso perfetto. Greninja diventa formash. Poi shift 3. Contro shift 3. Io userei. Userei. E raccossa ancora. plus combat. Infine Donphan, contro Donfan io rimando Septile. e contro Donfan andrò di Energy Ball, agendo sulla sua difesa speciale e tirandolo giù, proprio per quello. Perfetto, ora dobbiamo andare sempre... no, dobbiamo andare a Sinno questa volta, tocca andare a Sinno. quindi curiamoci qui, Pokémon, allora volo e andiamo qui per teletrasportarci. ok andiamo a sinno e a sinno dobbiamo andare a floroma town quindi vediamo un po se riusciamo a beccarla subito Floroma Town, eccola qua allora qui dobbiamo cercare il buon nando che dovrebbe essere questo qui credo e sfidarlo Esatto, sono venuto a cercarlo per una battaglia Vai, vai, vai Sfidiamo il gentiluomo Nando Contro... Rose Andiamo di PMSL Fortissimo Erafros Poi, Armaldo Allora, Armaldo userei Greninja E andiamo di surf Bello, one shottare gli Armaldo, eh? Molto bello Poi Cricketune Contro Critic Cricketune invece andrei di... Beh, lascerei in campo Green in realtà E andrei ancora di surf Poi lo punni, o lo panni. Rimandiamo Eracros! Heracross. E andiamo di Close Combat. Ah, si protegge. Vai, Close Combat è di nuovo. Sanflora. Contro Sanflora lasciamo Heracross e andiamo di pin missile dopo esserci mega volute perfetto infine altaria contro altaria userò Greninja e andrò di geloraggio perfetto Ecco fatto. E a questo punto... Ups, scusate, perché non sta andando correttamente. Ora sì. Perfetto. Allora, abbiamo fatto questo, ora possiamo andare a curarci qui. Curarci qua. E andare a Sunny Shore City. Eccoci qui. Dove potremo trovare Tobias? Quindi cerchiamolo. Vediamo un po'. Questa è una città molto grande. Quindi vediamo se si riesce a trovare. Non penso sia qui. Forse quello lì sotto. Dovrebbe essere quello lì sotto con i capelli blu. Vediamo. Eh. Sei tu? Sì. Eccolo qua, Tobias. Ma in campo Darkrai noi andiamo di Mega Evoluzione e Pin Missile ok comunque più veloce Darkrai però mo ci vendichiamo un po' ecco fatto buon shotato Darkrai con Missile Spillo poi Latios contro Latios invece lascerei Heracross e andrei di Cross Combat Eh, fagli un po' di danno che se poi morirai non è un problema. Hai fatto il tuo. E contro Latios andrò di Charizard. Flamethrower. Perfetto. Ok, a questo punto abbiamo completato circa metà di questi incontri, diciamo, un po' più secondari. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace a il video, vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Da Gratio Sphere è tutto, al prossimo video!